Hola sono le e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, sto registrando con il telefono, quindi spero che si veda tutto bene, si senta tutto bene. Um, oggi è il grande giorno, eh, verso le 10 e mezza, per ora sono le, le 8 e 20. Verso le 10, 10 e mezza, 11.00. Devo andare dal dentista per andare a fare l'operazione al dente del giudizio. Um, e quindi vi porterò con me Già, eh, oddio, mi sono ricordato che devo andarmi a prendere l'antibiotico Facendo colazione devo prendere l'antibiotico stamattina alle 7 Ho preso anche um, la protezione gastrica Perché l'antibiotico mi ha fatto brutti scherzi, ho avuto mal di pancia forte um, E quindi ho preso la protezione gastrica per poi prendere l'antibiotico Uh, questo è il look che ho deciso Metterò questo jogger con questa felpa Voglio stare super comodo E queste scarpe della puma. Sono in pratica nuova L'ho messa solo una volta E poi non so se mettere questo giubbotto o questo Vedrò Io ora faccio colazione e vi aggiorno più tardi Mi sono sistemato Ecco l'outfit Molto comodo ho messo quello, vabbè già ve l'ho fatto vedere, Lo stare è bello comodo e poi Jean Paul Gaultier Ultramal, il mio profumo preferito. Non ho messo nemmeno gioielli, ho solo quelli che porto sempre, le collane, i bracciali, non ho messo altro, eh, nulla, andiamo. I'm gonna go to Ciao raga, oggi è giovedì, finalmente, venerdì che cavolo dico, finalmente ho levato i punti, eh, posso parlare, ho sempre qui un po' gonfio e giallo, però vi voglio parlare di tutto quello che è successo perché sì, ok, avete visto delle clip, ovviamente sono ancora gonfio, eh, avete visto delle clip. Però ovviamente in quelle clip non ho parlato perché sono stata una settimana senza mangiare, mangiavo pochissimo, man... infatti ho perso un chilo e mezzo, mangiavo simulino, tutte queste cose. Ehm, non potevo parlare, è stato comunque molto difficile da affrontare. Ehm, meno male che ho avuto persone, i miei amici, tutta la mia famiglia, i miei familiari, tutti i vicini. Ringrazio a tutti perché comunque è stata un po' tragico, perché comunque io stavo a letto non fare nulla. Eh, perché non potevo fare nulla perché non potevo sforzare ovviamente mi sentivo sempre debole perché prende antibiotico mm, mi devo svegliare prima di prendere la protezione gastrica è stato terribile ora come vedete si deve un po' riprendere ehm, prendo tutto bene è successo solo che è successo uh, mercoledì io in pratica ho oh, Stavo ridendo, si sentite il rumore Tiffany, stavo ridendo, in pratica uh, mettono un punto qui e si è un po' tirato, infatti poi mi è uscito del sangue, però comunque è stato tutto normale. No, questo è successo eh, martedì perché io poi sono andato a fare la visita dal dentista ed era tutto a posto. Mm, oggi l'ho levati E mi ha fatto un po' di fastidio Io oggi già ho mangiato Ho mangiato tantissimo ovviamente sempre da questa parte Ma non potete capire quanto io abbia mangiato E mi sono fatto anche una lista eh, Nel telefono di tutte le cose che voglio mangiare Ed è veramente lunghissima um, Ora il prossimo intervento lo farò a maggio L'altro ovviamente perché deve passare un anno eh, Un mese ehm, Devo continuare A fare di sciacquo con acqua e sale Così la ferita Si asciuga l La dottoressa ha detto così Quindi eh, lo dico anch'io così Non so cosa si debba asciugare Però vabbè si deve asciugare la Ciao raga allora nel frattempo Ho cambiato outfit, ho cambiato look Vabbè comunque continuo questo video Stavo dicendo che ehm, I primi giorni sono stati quelli più difficili in assoluto, il primo e il secondo giorno, scioccanti Allora, il dolore da 1 a 10 per me è stato 8 Era un dolore terribile i primi giorni, ma che dava più fastidio anche Non riuscivo ovviamente a mangiare, bevevo con la canuccia, Per tutto, per tutti i giorni che io ho avuto i punti perché l'ho avuto per una settimana, e mi sa anche venerdì, io non ho mai masticato, ho sempre inghiottito tutto, sempre inghiottivo qualsiasi cosa, poi li facevo tutte cose piccolissime, inghiottivo. Um, non mi ricordo se in altri clip l'ho detto, ma quando sono andato lì per farmi l'intervento, sono svenuto due volte, sono svenuto um, mentre che mi stavano facendo anestesia, perché avevo troppa paura, non so, non mi ricordo bene perché sono svenuto Poi dopo l'intervento mi sono alzato e vi giuro, ero bianco, vi metterò la clip Ero bianco, proprio bianco, un foglio di carta E sono svenuto anche Meno male che ho avuto il tempo di mettermi nel lettino e poi svenire E è nulla, ora devo aspettare un mese Infatti già a marzo farò l'altro come potete vedere, oggi ne abbiamo 8 marzo. Mi sembra. Vabbè, che cavolo dico! Oggi abbiamo 8 aprile. Ehm, ho voluto fare aspettare un po' di tempo per far vedere che, comunque, non c'è più l'ematoma. almeno non lo vedo più io. Ehm, e questo. Spero che questo video vi si sia piaciuto. Scusate ovviamente l'assenza, ma non ero nelle condizioni adatte. Ci vediamo non so quando con un prossimo video. Penso martedì. Martedì pubblico un video. E nulla. Ciao ciao.